Usiamo 500 g di farina per la pizza. Mettiamo 10 g di lievito di birra e un cucchiaino di zucchero. E mettiamo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mettiamo l'acqua, 400 ml di acqua. Aggiungiamo 11 grammi di sale. Ho finito di impastare, l'impasto deve essere mole così. Mettiamo la pellicola sopra e lo lasciamo riposare per un'oretta. Giriamo l'impasto. Mettiamo la pellicola sopra. E lo mettiamo nel frigorifero per tutta la notte. Tiriamo via l'impasto per la pizza dopo 15 ore che è stato nel frigorifero. Mettiamo farina. Finiamo l'impasto a metà. Ho formato due panetti e adesso li lascio riposare per un'altra oretta. Ricopriamo. Rattuccio 250 grammi di mozzarella per la pizza. 300 grammi di passata di pomodoro aggiungiamo un po' di sale 2 cucchiai di olio e un po' di origano Vediamo la pizza fuori dopo 5 minuti. Mettiamo la pizza per altri 5 minuti. Prepariamo la seconda pizza. Mettiamo un po' di olio. E adesso mettiamo la pizza nel forno per 5 minuti, forno al massimo. Dopo 5 minuti tiriamo via la teglia con la pizza, mettiamo la mozzarella. Vediamo un ovo e del prosciutto cotto. Mm, buona! Buonissima! Fatela perché è molto, molto buona!